ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona e Gianina, e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la brioche con il tupo Tupo deriva da una parola normanna che significava tupan successivamente venne modificata nel francese antico in top quindi la parte più alta di qualcosa di conseguenza derivò dal siciliano o tupo questa espressione cosa significa? semplicemente lo scignone che le donne siciliane portavano un tempo a questa storia c'è anche un aneddoto di L'amore tra una ragazza e un ragazzo siciliano è ostacolato dalla madre. Per ripicca la ragazza si taglia i capelli, appunto uno chignon. Con questo gesto la madre accettò il fidanzamento. Dobbiamo specificare che si chiama brioche perché successivamente i francesi la chiamarono brioche. Ma non c'entra nulla. Oggi andiamo a vedere insieme come si prepara questo pezzo di storia della cucina siciliana. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno... 1 uovo intero, 500 g di farina zero con alto contenuto proteico, 160 ml di latte fresco intero biologico, la buccia di due arance biologiche, la buccia di un limone biologico, 3 tuorli, 100 g di burro morbido, 25 g di lievito fresco, 15 g di miele biologico mille fiori, 4 g di sale, mezzo cucchiaino di semi di bacca di vaniglia bourbon e 100 g di zucchero semolato. Per prima cosa abbiamo preso 60 ml di latte dai totali, ora ci andiamo ad aggiungere il lievito e il miele. Mescoliamo il tutto per bene e lo lasciamo ad agire per 10 minuti. Nel frattempo prendiamo una ciotola e ci versiamo dentro la farina e il sale. Mescoliamo il tutto aiutandoci con un cucchiaio, poi possiamo aggiungere lo zucchero, l'uovo intero, i tre tuorli e infine grattugiamo i nostri tre agrumi e dopo 10 minuti di attivazione guardate com'è venuto bene il nostro lievitino Veramente meraviglioso! Poi possiamo aggiungere i semi della bacca di vaniglia bourbon, il latte e iniziamo a mescolare. Dopo aver amalgamato un po' i nostri ingredienti, prendiamo il nostro impasto, lo trasferiamo sul nostro piano di lavoro e andiamo ad aggiungere il burro poco alla volta. Aggiungiamo il secondo pezzettino quando il primo si sarà ben assorbito. Eseguite attentamente i movimenti che sta facendo la mia mamma, perché sono molto importanti. Dopo aver aggiunto tutto il nostro burro, continuiamo a lavorare il nostro impasto in questo modo per altri 15 minuti, finché non diventerà liscio, omogeneo e non si attaccherà più alle nostre mani. Dopo 15 minuti di lavorazione, applichiamo la pirlatura al nostro impasto poi prendiamo una ciotola che avevamo precedentemente oleato, ci mettiamo dentro il nostro impasto, lo copriamo con della pellicola alimentare trasparente e lo lasciamo lievitare nel forno spento per due ore, ossia fino al raddoppio. Quando il nostro impasto avrà raddoppiato lo togliamo dalla nostra ciotola, aiutandoci con le mani formiamo un rettangolo, Ok? Poi applichiamo quattro pieghe: quindi una, due a coprire, tre, e ultima la quarta. Applichiamo un po' di pirlatura, poi riprendiamo la nostra ciotola. Ci Rimettiamo dentro il nostro impasto, lo ricopriamo con la pellicola alimentare trasparente e lo lasciamo lievitare tutta la notte in frigo. Dopo 15 ore di riposo in frigo prendiamo il nostro impasto, lo togliamo dalla ciotola e creiamo dei pezzi da 90 grammi ciascuno, aiutandoci con un tarocco e una bilancia. Dal nostro impasto abbiamo ottenuto 9 pezzi da 90 grammi. Con il rimanente impasto andremo a fare il tupo, ossia una pallina che va messa sopra le nostre brioche. E dovrà pesare 15 grammi per ogni pezzo. Ora creiamo delle palline. Prendiamo l'impasto, lo portiamo nel centro come sta facendo la mia mamma. Le applichiamo un po' di pirlatura. Anche aiutandoci con le mani creiamo possibilmente una sfera, poi lo mettiamo da parte e continuiamo così con tutti gli altri pezzi. Facciamo la stessa cosa anche con i nostri piccoli tuppi. Quindi portiamo l'impasto in mezzo, come sta facendo la mia mamma, creiamo una pallina, gli applichiamo un pochino di pirlatura e creiamo una sfera. Ora, così come sono, li copriamo con un canovaccio e li lasciamo rilassare per 10 minuti. Passato il tempo di riposo, prendiamo un tupo, gli facciamo un pochino di puntina schiacciandolo leggermente come sta facendo la mia mamma. Poi prendiamo una brioche, gli facciamo letteralmente un buco in mezzo, come sta facendo mia mamma con le dita. Ci mettiamo dentro il tupo ed ecco qua. La mettiamo bene, poi la prendiamo e la mettiamo su una teglia con della carta da forno. Continuiamo così con tutti gli altri pezzi. Qui con noi abbiamo un tuorlo e un cucchiaio di latte, ora li andiamo a mescolare per bene. Ora delicatamente le cospargiamo dappertutto e le lasciamo lievitare nel forno spento per due ore, ossia fino al raddoppio. Quando avranno raddoppiato potremo spennellare le nostre brioche con il composto di uova e latte poi le cuociamo a forno normale 180 gradi per 18-20 minuti, ossia fino alla doratura. Dopo 18 minuti di cottura, appena sfornato, prendiamo le nostre brioche e le lasciamo raffreddare su una griglietta. Guardate che meraviglia che ho davanti ai miei occhi ragazzi! Ora noi volevamo farvi vedere anche come si presentano dentro. Guardate ragazzi! Che morbide! Guardate anche la leggerezza ragazzi! Veramente stratosferiche. Ma guardate che meraviglia di una brioche che ci è venuta, ragazzi! Bene, ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito sia l'assaggio. E adesso ci gustiamo questa eccellenza siciliana. Vabbè, ragazzi. È veramente la fine del mondo! buonissima e leggera, fatta bene col gelato si sposa alla perfezione nell'impasto si sentono le note agrumate. la panna va a completare il tutto per chi non avesse visto il video del nostro gelato al mango della papaya può guardare il link che apparirà ora in alto a destra ora ragazzi invece me la gusto anche con la granita come vuole la tradizione rompiamo il tubo e lo intingiamo nella nostra granita Ragazzi è veramente incredibile Veramente non ho parole È pazzesco L'acidità del limone presente nella granita Veramente va a completare La dolcezza dentro la brioche Ed è veramente adatto quando c'è caldo Veramente una cosa pazzesca ragazzi Assolutamente da provare